Presidente, eh, vabbè, confermo insomma, che il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo provvedimento, eh, ritenendolo insomma, assolutamente compatibile con la eh, digitalizzazione dei servizi di Roma Capitale eh, e crediamo assolutamente che potrà portare beneficio anche agli sportelli eh, anagrafici per poter destinare poi il personale anche ad altri servizi. Grazie.